impiegherò un solo minuto sull'ultimo aspetto ricordo al consigliere Figliomeni che ovviamente non stando in commissione non può essere al corrente o forse non è stato informato correttamente che sui ehm, criteri che devono essere utilizzati sulle priorità, era presente anche il segretariato quando abbiamo eh, stabilito queste, queste modalità la commissione ha deliberato eh, all'unanimità quali dovessero essere diciamo, le, i criteri con cui procedere, per cui eh, anche con la consapevolezza e il supporto del segretariato abbiamo indicato nel, nell'anzianità ehm, oppure nelle, eh, nelle sentenze de, de, diciamo, dei criteri che de, dessero al, um, all'amministrazione la priorità su come lavorare i debiti fuori bilancio e, eh, con, credo che questo sia stato portato avanti con serietà dagli uffici. Grazie.